Ciao, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi vi mostro un appartamento a Roma, zona Colli Albani, in via Genzano. una palazzina edificata nel 1959, di otto piani, con facciata in tinta, attualmente in rifacimento per un bonus al 110%, dotata di ascensore e senza servizio di portineria, proponiamo in vendita un interessante appartamento di 95 m2 circa, posto al piano secondo. Internamente è composto da un ingresso con in corridoio, un salone servito da un balcone. cuscina abitabile dalla quale è possibile accedere allo stesso balcone, una camera matrimoniale dotata di un piccolo balcone di servizio, una seconda camera matrimoniale nella quale sono presenti un bagno e un ripostiglio che può essere facilmente trasformato in una cabina armadio L'appartamento ha una tripla esposizione e risulta luminoso e silenzioso Abbiamo visitato un delizioso appartamento di 95 m quadri circa, posto al secondo piano di una palazzina di 8, dotata di ascensore e senza servizio di portineria, edificata nel 1959. L'appartamento ha spese condominiali pari a circa euro 60 al mese ed è dotato di riscaldamento autonomo. La rendita catastale è pari ad euro 994,18 centesimi. Potete vedere foto e video di questo appartamento sul nostro sito www.lrmobiliareroma.ut e sui nostri canali social. LR Mobiliare, la tua casa in buone mani.